Benvenuti tutti in questo nuovissimo video ragazzi Oggi siamo tornati con un, nuova, un nuovo canale, un nuovo look del canale In pratica eh, dallo scorso video che sono passati un po' di giorni, diciamo <ride> e, Dove spiegavo dove in pratica dicevo che c'erano due fasce su questo nuovo canale In pratica dove da una parte sulla fascia faccia facciamo... Le evoluzioni di roba elettronica, come la prima in pratica. Invece su questo eh, faremo recensioni come oggi per esempio facciamo. Vediamo il primo Windows che è uscito. Questa sarà una nuova serie su un nuovo Windows, cioè dal primo Windows fino ad arrivare a quello di oggi, Windows 10. Quindi dal primo Windows 1.0 fino a, a 10. Quindi vedremo tutto com'era all'epoca storica un po' di anni fa quindi oggi eh, facciamo questo video quindi per non perdere non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo con il nuovo video però eh, facciamo partire prima la nostra sigla la nostra nuovissima sigla e cominciamo con il video di oggi, buona visione oh, ok, questo è Windows 1.0 che arriva mannaggia eh. No, sto tornando indietro che è Windows 1.0 che è stato rilasciato il nove 20 novembre 1985 Quindi, non lo so, fate i conti voi Ok Questo era il soft ciao. No, allora, sto tornando una po' indietro Questo è il robot, non c'entra niente Niente, vabbè Aspetta, eh Mamma mia Allora que Mm. Questo è, era il software, non c'era proprio un software, un desktop. Un desk come, beh. Ehm, non c'era tipo oggi come Windows 10, da Windows XP, vabbè, come cioè in pratica come oggi, che c'è tipo tutto dove stanno tutte le app. Questo era, era il computer, cioè era il software. E, dove qui c'erano tutte le app. Come vedete, c'erano tutte le app era l'una di così e questo era così que ok questa era la calcolatrice questa era la calcolatrice cioè guardate che stile cioè proprio anni 80 proprio però per essere che era per gli anni 80 era già tanta roba andiamo ok questo non lo so che cos'è allora oh, non so ok questo era tipo di impostazioni erano in pratica ehm, queste servivano un po' come oggi per cambiare il colore i temi ehm, un po come oggi diciamo è, è rimasto così alla fine le impostazioni ok qui cambio tutti i colori va a vedere Ok, questo era l'orologio. Eccoci. Questo era, era l'orologio quello in pratica. Questo invece per chi non lo sapesse sarebbe il Word. <ride> questo sarebbe stato il Word di, del 1985, mi pare. Il primo Word che fu creato da Microsoft. Quindi c'è, cioè, già c'era, già esisteva. Quindi tanta roba già che si poteva scrivere e, e tutta la stessa roba ma ah, si poteva salvare nei documenti e niente poi qui siamo tornati su questo era un gioco che non conosco normalmente ehm, era un gioco che non so cosa dovevi fare ma era tipo i pallini infiniti di pallini scrivete so. nei commenti se lo sapete mi qui abbiamo un orologio sempre quello di prima non so cosa sta facendo ah questa è tipo le pagine questo è il calendario questo qui sopra mamma mia no vabbè eh, questa sarebbe stata è una serie che comincerà da oggi eh, e poi mano a mano arriveremo fino a windows 10 come ho detto prima quindi spero che questo video vi sia piaciuto e. Eh... Se vi è piaciuto mettete like, un like, eh, se non vi è piaciuto mettete dislike, like, fateli voi. Eh, scrivete nei commenti se vi è piaciuto... Eh, sì, vabbè. Eh, scrivete nei commenti se sapete se ho sbagliato qualcosa, magari tipo quel giochino che non so cosa, che cosa era, tipo... Se lo sapete meglio di me e eh, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!